Impara con noi la religione islamica attraverso i quiz islamici. Quanti e quali sono i gradi della religione islamica? Come si chiama il secondo grado della religione islamica? Quanti sono i pilastri del grado dell'Islam?